il matrimonio ha i suoi momenti. Soprattutto per rendere veramente personalizzato l'evento ci sono alcune canzoni fondamentali che è giusto che siano gli sposi a scegliere. E vediamo quali. Le canzoni fondamentali sono tendenzialmente quattro: L'arrivo degli sposi, l'ingresso in sala, il taglio della torta, l'eventuale primo ballo. Ognuna di queste canzoni rappresenta un momento particolare all'interno della serata ed è giusto quindi dargli una caratterizzazione in base a quelle che sono le esigenze degli sposi e soprattutto che siano delle canzoni significative per loro più che per noi. Poi se non ce ne sono potremmo essere noi a sceglierle, ma se ci sono è bene che siano loro. In questi momenti in ognuno di essi ci può essere di tutto, non devono essere per forza canzoni seriose, classiche o romantiche, ma anzi è bene dare ampio spazio alla creatività e non c'è niente che non ci puoi stare, vuoi la musica elettronica, vuoi la dubstep, tutto quello che vuoi ci può star bene fin dal primo momento. L'arrivo perché magari le persone sono già lì, hanno già iniziato a fare aperitivo, gli sposi sono stati presi prigionieri dai fotografi per fare un po' di foto e poi arrivano per ultimi. E allora, accoglierli con un bel brano trionfale di qualunque tipo esso sia è un buon modo per incorniciare il momento. Tanto l'applauso lo fanno lo stesso, però è comunque una rifinitura che già ti fa iniziare molto bene la serata. Alle volte poi eh, la scena viene fatta in un altro spazio, tutti gli invitati si siedono e gli sposi entrano per ultimi. Anche in quel caso, ad accompagnare l'applauso degli invitati, ci può essere una canzone, può essere di tutto altro tipo, può essere l'unico momento della scena in cui si alza un po' il volume, e si alza un po' il ritmo, per poi ritornare a creare un sottofondo piacevole. Il taglio della torta va da sé, forse è il momento più romantico di tutta la serata, dopo la scena, il taglio, poi il brindisi. Lì c'è poi un quarto d'ora nel quale gli invitati sono lì, si fanno le foto, così gustano la torta, poi lo spumante, il e la torta di solito se si deve scegliere una sola canzone è quella più importante e poi il primo ballo dico eventuale perché non è necessario possono essere gli sposi a dare l'avvio alla serata in maniera quasi ufficiale come fanno quasi sempre gli stranieri che si sposano da noi però può essere anche un'evoluzione naturale della serata che porta poi le persone a ballare se gli sposi si sentono in imbarazzo o non sono portati o non hanno la minima intenzione non è obbligatorio e anzi è super sbagliato forzarli, è giusto essere noi a creare la situazione dove le persone poi ballano. Certe volte viene chiesto di mettere musica alla cerimonia e in quel caso ci sono altri momenti nei quali vi sarà chiesto di selezionare della musica sia in ambito civile che religioso. L'eventuale ingresso dello sposo che magari arriva a ad aspettare la sposa all'altare dopo che tutti gli altri hanno preso posto l'ingresso della sposa, molto importante il momento delle firme, che è un momento abbastanza lungo, almeno un minuto nel quale c'è silenzio, e lì ci può stare bene un sottofondo dove poi si libera la tensione e magari gli sposi si danno il primo bacio e poi l'uscita ci possono essere altri momenti di sottofondo ma lì magari ci può stare più qualcosa di strumentale, molto tranquillo in questi casi possiamo anche evitare la classica marcia nuziale. Anche in situazioni super standardizzate ci sono talmente tante alternative che forse forse la marcia annunziale di Mendelssohn all'ingresso e la marcia di Wagner all'uscita non sono esattamente le scelte migliori che si possono fare. Però c'è certo anche chi gradisce così e allora se va bene per loro va bene per tutti. In ogni caso, e poi ne parleremo meglio nei video successivi, è una giornata o serata talmente lunga nel quale c'è spazio per tutti i tipi di musiche che vengono richieste. E allora se vi viene mandata una lista di preferenze, ogni canzone può trovare il suo spazio, o all'aperitivo, o alla cena, o nel dopocena, o sul tardi, e allora cerchiamo di contentare positivamente inserendo ogni musica nel suo giusto spazio. E anche in base alle scelte che vengono fatte per l'ingresso, all'aperitivo, alla cena,